Benvenuti a questo primo appuntamento di questi lunghi quattro giorni che saremo insieme, purtroppo con me poco mentre con Bruno e gli altri di più, io sono Magdalena Di Mello e sono il direttore del Dispari, il giornale che con è avviato in questo cammino fantastico insieme a un uomo inarrestabile che è Bruno Mancini, siamo partiti in un modo e non sappiamo mai qual è il passo successivo, dove andare, cosa fare, cosa vedere. Voi che lo conoscete, non lo so se lo conoscete bene di persona o soltanto in maniera epistolare o a distanza, ma quando ve lo conoscete di persona vi rendete conto che è tutto un mondo nuovo da sperire. non si ferma. E dunque, quindi la me la è un po' l'espressione, diciamo la somma di quella che è la passione di Bruno, da dai schiavate mette insieme un po' quello che ci rende migliori, quello che ci rende più belli, una volta il disegno, una volta la scrittura, una volta la poesia, una volta il giornalismo, una volta il canto, una volta stare semplicemente insieme. Una volta ricordate quelli che siamo stati, Paola Occhi, Roberto Mercatini e tanti altri che hanno fatto parte di questa associazione, noi li ricordiamo sempre con, con l'affetto di aver trovato in questa associazione che è un po' diciamo un gruppo allargato dove non esiste una vera e propria piramide ma dove esistono dei valori che coltiviamo e che portiamo avanti. In questi quattro giorni eh, vi condurrà la nostra dottoressa Paponi, che nel frattempo si viene a sedere qui al centro, si rende anche più bello la società sceneggiata, non è io mi e gli altri saranno, quindi vi affiderò a lei. DILA voi la conoscete, eh, Bruno ha conservato tutte le pagine di quelli che sono stati gli ultimi 4 anni di DILA, gli ultimi 6 anni di DILA che hanno detto, qui ci sono tutte le antologie che abbiamo realizzato negli anni, c'è tanta poesia, ci sono tante opere grafiche, ci sono tanti scritti e ci sono un po' tutte le persone che hanno voluto percorrere questo pezzo insieme a me, un pezzo importante che ha visto sempre che sia comunque al centro di un mondo che si regge sull'arte. Come sapete là quest'anno ha allargato di molto gli suoi orizzonti,